Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn. Oggi andiamo a vedere come scrivere il riassunto. Che cos'è il riassunto? Beh, è semplicemente il testo che appare sotto la parte alta del tuo profilo LinkedIn e che dovrebbe contenere alcune informazioni. Io seguo molto l'America e il Canada, cerco sempre di aggiornarmi su quello che stanno facendo perché mentalmente sono più avanti rispetto a noi perché hanno cominciato anche prima e hanno fatto molti test no? su LinkedIn come gli altri social. E Cosa ho capito? Ho capito che americani, canadesi in generale e anche il resto d'Europa utilizza il sommario e il profilo LinkedIn in maniera strategica per comunicare subito in maniera molto molto molto veloce tutte le informazioni salienti, numero di telefono, email e quello che puoi fare per la persona che leggerà il tuo profilo quindi utilizzalo sempre anche per quello, inserisci la tua email, inserisci i tuoi contatti Skype, inserisci quello che vuoi L'importante è importante che siano utili anche per te per entrare in contatto. Bene, questo è tutto e mi raccomando, ricorda, esagera sempre. Ciao!